Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Rosi Delia, buon pomeriggio Rosi. Buongiorno a te Tommaso e a chi è in ascolto. Quest'oggi approfondiamo il tema della riforma fiscale che è ai blocchi di partenza, è prevista la legge delega in arrivo alla prossima settimana, in Consiglio dei Ministri, eh, quali sono le novità eh, principali, soprattutto rispetto all'IRPEF, di questa riforma ai blocchi? Sì, prima di entrare nel, nel merito delle prime anticipazioni che sono emerse in questi giorni, eh, farei un passo indietro. Sottolineerei che si tratta di un nuovo tentativo di riforma. Ehm, eh, di cui attendiamo la legge delega come dicevi eh, la prossima settimana comunque entro metà mese in Consiglio dei Ministri e questo rappresenta soltanto un primissimo passo eh, per avviare il progetto di revisione del sistema fiscale. È un nuovo tentativo perché eh, dopo un lungo percorso la legge delega approvata dal, dal precedente schieramento si è arenata a causa della crisi politica di questa estate, quindi diciamo la macchina organizzativa era partita, ehm, un anticipa qualche anticipazione c'è stata anche nella, nella legge di bilancio 2022 se vogliamo di una piccola revisione dell'IRDEP uh, ad esempio ma uh, poi diciamo le, le esigenze politiche hanno messo tutto in stand by ora anche l'Europa uh, durante i lavori che hanno portato poi alla definizione della manovra di quest'anno ha uh, riacceso i riflettori sull'esigenza di intervenire sul sistema fiscale e il governo l'attuale governo ha eh, risposto alla alla chiamata ecco eh, siamo addirittura ad arrivo in attesa di sapere qualche dettaglio in più eh, sicuramente sembra esserci eh, in pentola una eh, nuova revisione del, dell'IRPEF in particolare per quanto riguarda eh, la riorganizzazione delle aliquote e degli scaglioni cioè delle percentuali su cui viene eh, calcolata l'imposta sul reddito delle persone fisiche e eh, sugli scaglioni che sono Invece, le fasce uh, di reddito, così per semplificare, ovviamente semplifichiamo uh, tutto il, il sistema uh, su cui si, si basa uh, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'anno scorso siamo passati da 5 a 4. Uh, scaglioni eh, e eh, aliquote quest'anno eh, quello che insomma eh, è in preparazione è un'ulteriore riduzione da 4 a 3. Eh, con l'obiettivo di alleggerire anche il carico fiscale, questo è l'obiettivo dichiarato dal, dal governo. C'è da dire che eh, qualsiasi intervento eh, va ponderato eh, in maniera chirurgica mi viene da dire perché eh, da, secondo anche gli ultimi dati forniti dal, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'IRPEF ha un peso specifico importante eh, se pensiamo che eh, ha un valore di circa 205 miliardi eh, avuto nel 2022 su un totale di entrate tributarie eh, che sono intorno ai 545 miliardi ci rendiamo conto insomma di, di, di cosa stiamo andando a toccare. Uh, come sappiamo uh, ogni intervento ne chiama un altro perché uh, si va a toccare un sistema appunto uh, che è il sistema fiscale, quindi l'idea di uh, alleggerire la uh, tassazione con questa riduzione delle aliquote che diventerebbero quindi tre, uh, si accompagna a uh, una riduzione dei benefici su un altro fronte, cioè eh, per, per usare una metafora semplice, essendo il, anche il fisco una, una sorta di coperta corta, bisogna andare a tagliare da qualche altra parte e l'ipotesi più accreditata oggi è quella di una revisione, di un taglio delle tax expenditure che sono altro non sono che le spese fiscali che possiamo diciamo eh, riassumere in detrazioni, eh, deduzioni, tutte quelle misure che vanno a ridurre eh, l'imposizione fiscale per, per i contribuenti, per i cittadini e eh, le cittadine. Ad oggi sono circa 600 e eh, si parla eh, di riorganizzarle, riordinarle e anche di inserire Uh, un tetto alla possibilità di beneficiare di queste uh, agevolazioni, un tetto che uh, varia proprio anche in base alla, alla fascia di reddito, ma uh, come dicevamo in apertura, come sottolineavo uh, poc'anzi, uh, il fisco è un sistema, quindi non... Se si parla di riforma non si può parlare di un intervento singolo come, come può essere quello eh, sull'IRPEF e per il governo è eh, l'occasione non solo di andare a toccare anche altre eh, imposte importanti come può essere l'IRES, come può essere l'IVA che richiede anche qui un aggiornamento anche ai tempi alle norme eh, comunitarie ma anche di mettere in pratica delle eh, promesse degli obiettivi che eh, il diciamo l'attuale esecutivo eh, ha eh, sottolineato più volte anche fin dalla campagna elettorale un esempio su tutti è quello della eh, flat tax e questa l'occasione per anche per appiattire la provare perché poi c'è eh, di mezzo a tutta la discussione parlamentare provare ad app appiattire la tassazione. Eh, diciamo questo è solo un primo assaggio sì esatto diciamo che poi eh, oltre all'IRPEF ci sono riforme in, in cantiere anche eh, come anticipavi sulle altre imposte ad esempio sul progressivo superamento dell'IRAP sull'IRES che eh, potrebbe essere rimodulata con due aliquote al 15 e eh, al 24% l'aliquota Uh, più bassa sarebbe prevista per uh, quelli che sono i redditi delle imprese che però uh, realizzano interventi in investimenti eh, sia in beni strumentali innovativi o qualificati oppure eh, che prevedono una occupazione per i primi eh, due anni eh, parallelamente come anticipavi ci saranno delle riforme eh, anche relative all'IVA in questo caso si incide sicuramente eh, sulle aliquote, sempre nel tentativo di una razionalizzazione eh, si interverrà anche eh, su quelle che sono le procedure e la disciplina eh, del gruppo IVA eh, e inoltre sono previsti interventi di semplificazione per quelli che sono poi i rimborsi e eh, le detrazioni legate all'imposta sul valore aggiunto, una serie di modifiche che erano già state anticipate a più riprese eh, anche dal viceministro all'economia eh, Maurizio Leo in occasione proprio eh, di un evento organizzato dai commercialisti nel mese di febbraio sui 50 anni eh, dell'IVA. Eh, abbiamo parlato di imposte ma in realtà eh, poi... Eh, la riforma fiscale interverrà ad ampio raggio, come abbiamo detto, anche sui principi generali che poi eh, faranno parte de, de, della prima parte del testo eh, della legge delega, eh, i tributi locali oltre alle imposte che abbiamo visto poc'anzi saranno parte della seconda, la terza parte riguarda invece eh, alcuni eh, procedimenti sia dichiarativi sia di accertamento con appunto modifiche anche sulle sanzioni nell'ultima parte eh, c'è anche eh, la finalità di eh, sistematizzare un po' eh, il quadro normativo anche con l'ausilio di testi unici quindi eh, un piano possiamo dire di riforma molto imponente eh, come accennavi prima è eh, solo agli inizi che sta muovendo i primi passi dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, ci saranno ulteriori step, all'approvazione parlamentare ed è solo l'inizio perché poi eh, tutti i decreti delegati nell'arco di un periodo di circa due anni dovranno eh, rendere concrete poi quelle che sono eh, le misure, quindi a questo punto è difficile riuscire ad avere eh, i dettagli ora, bisognerà sicuramente aspettare del tempo. Eh, nel frattempo possiamo però segnalarvi alcuni articoli che eh, riprendono un po' eh, quelle che sono le novità eh, allo studio del governo, su cui fondamentalmente si lavora per mettere le basi della eh, riforma fiscale, eh, un articolo un po' più generale, un altro riguarda proprio eh, i eh, cambiamenti legati eh, eh, all'IRPEF appunto anche in questo caso ricordiamo, parliamo di ipotesi per questo approfondimento è tutto vi lasciamo al prossimo appuntamento con la promessa che continueremo ovviamente a eh, seguire gli sviluppi ad aggiornarvi eh, su eh, quanto bolle in pentola grazie e al prossimo appuntamento arrivederci